la leggera questa sera la respiro insieme a te come fosse aria l'anima torna ad essere un puledro che non si può domare più non si recinge l'aria Felice insieme a te e gli amici li amo anch'io, se ti chiudi fugge via anche l'ultima poesia. Non mi dispiace, no non condivido non è così che ti vorrei senza più entusiasmo la vita è una bella donna che si dà soltanto a chi la tratterà con più ottimismo son felice insieme a te e gli amici li amo anch'io, ma se ti chiudi fugge via, anche l'ultima poesia.